Sepp tu, che fa la Che c'è tu la canosciva? Perché uno tante volte, sempre foto copie, cosa? cose, purtroppo magari le ciambelle, ma è un meravigliore che fatto una volta. Ma pensa che che fine ha fatto secondo te? Che posso dire? Se prende a tornare. Ma quando pensa che torna. Ma va a pendere sicuro torna. No, ah, ma tu la conosci? Certo che la conosco. Inizia, abbiamo, abbiamo pranzato insieme una volta a casa sua. Ma come mai secondo te è scomparsa? Io, infatti mi me sto, sto meravigliando. non riesco a capire. Ma qui una cosa, ma secondo se ne hai parlato di e questa sì, cosa? A la voglia, la voglia, come no? Il vescovo soprattutto il vescovo. Ne ha parlato durante la messa. Sì, è disperato. Dici, ma dov'è? Ma, dov ma, è... ma secondo te ci tornerà? E purtroppo non uh, sto preoccupando. Eh. Ma pensi che si tornerà oppure no? Penso di sì, senz'altro. Dimmi, cosa pensi tu di quello che sta succedendo? Come vedi non mi sono ancora attivata idea, mi senti non a parecchere per te. Perché pensi che se ne sia andata? Questo non lo so. Forse mi stavamo stretti noi, o lo stavo sentendo in paese, o volevo semplicemente spiegare poi. Dimmi, pensi che ritornerà? Questa è la nostra più grande speranza, il nostro ma perché continui ad apparecchiare per tre se lei ormai manca da molto tempo? Da quanto tempo manca? Eh, da tanto, tanto tempo ormai è più di una settimana. Il sì, è altro oggi. Allora, l'unica cosa che ci rimane da fare è augurarci che torni. Sì, ti prego, torni, torna a casa tra noi, ti vedremo a braccia